Della nuova ribalta stagione teatrale e tutti i corsi che prendono il via con l'inizio della stagione eh, autunnale. Sì, iniziamo alla grande, la rassegna quest'anno sarà dal titolo sempre i diversi volti del teatro come ormai è da, da tre anni a questa parte i diversi volti del teatro perché sono appunto 16 spettacoli differenti eh, di generi completamente differenti l'uno dall'altro andiamo dal musical allo spettacolo sperimentale alla commedia comica tradizionale al dramma, al giallo insomma eh, per tutti i gusti c'è anche musica, c'è eh, danze folcloristiche quindi veramente eh, di tutto e di più. 16 spettacoli, 8 spettacoli eh, di compagnie amatoriali del territorio salernitano, ma anche provinciale. E eh, altri 8 spettacoli di compagnie professioniste eh, che vengono anche insomma, da Napoli, insomma, anche eh, da, non soltanto dalla provincia, ma anche proprio da, dalla regione anche provinciale. E, e eh, altri 8 spettacoli di compagnie professioniste eh, che vengono anche insomma, da Napoli, insomma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 E iniziamo anche con tutti i nostri corsi, eh, i corsi eh, quest'anno sono arricchiti dalla presenza oltre della, eh, ovviamente della scuola di teatro che è eh, la scuola che portiamo avanti da, da quando praticamente il teatro ha aperto i suoi battenti, ma anche quest'anno dalla danza e dal canto che saranno eh, le materie che introduciamo eh, perché c'è la volontà di creare un, un corso di musical e quindi far sì che la formazione del, dell'attore sia a 360 gradi, quindi recitazione, canto, danza. E poi quest'anno avremo anche la novità dell'arte terapia, l'arte terapia che è un, un tipo di laboratorio che eh, fortunatamente sta attirando sempre di più l'attenzione eh, degli educatori, degli insegnanti, questo ci fa molto piacere, io sono anche un'arte terapeuta ed è focalizzata proprio all'utilizzo del teatro e delle arti in generale, eh, alla pedagogia e all'educazione, nonché al benessere della persona. E poi accanto a questo c'è la rassegna per bambini, perché il Teatro La Ribalta dà attenzione anche ai bambini, una rassegna di otto spettacoli, uno al mese. Iniziamo a ottobre e terminiamo a maggio, dedicata ai più piccoli: con fiabe, racconti, ma anche storie tratte da libri di narrazione. E questo con l'intento di avvicinare anche le nuove generazioni al teatro attraverso uno spettacolo che sia. Eh, fortemente teatrale quindi eh, cercando un attimino di distoglierli dai videogiochi e dalla tv e avvicinarli invece al teatro e soprattutto allo sviluppo della fantasia. I, I corsi iniziano il 2 ottobre invece la prima data della stagione teatrale gli allievi della scuola di teatro La Ribalta che l'anno scorso hanno messo in scena questo spettacolo come saggio di fine anno e adesso aprono eh, la stagione con questo fuori programma, è uno spettacolo comico, amatoriale, molto carino e poi successivamente ci saranno eh, chiaramente tutti gli altri appuntamenti, due spettacoli al mese grosso modo.